La Lega Lombarda si è occupata di ricostruire le città distrutte dalle campagne militari dell'imperatore, come Tortone e Milano, ma ha anche contribuito a fondarne una, Alessandria. La creazione di Alessandria è stata il risultato della fusione di alcuni insediamenti raccolti attorno al castello di Rovereto, posti su terra appartenenti al Marchese del Bosco e del Monferrato. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la storiografia, seguendo la traccia della narrazione del Cardinal Boso, ha dipinto la creazione di Alessandria come l'istituzione di una fortezza che dovesse arginare le eventuali forze imperiali impegnate in una discesa in Italia. In realtà, pare che questa immagine sia cucita sugli eventi del fallimentare assedio di Alessandria del 1175, raccontato nel dettaglio del Cardinale, e che non trovi corrispondenza nella realtà militare dell'epoca. Christian di Buch, infatti, non sarà rallentato da Alessandria durante la sua marcia verso Genova e la Toscana, mentre durante la discesa del 1174 solo 150 fanti piacentini saranno posti a difesa della città, truppe sicuramente non sufficienti a difendere una posizione strategica. Da questo punto di vista, il racconto che più si avvicina alla verità deve essere quello di Romualdo di Salerno, che spiega che il primo nucleo di abitanti di Alessandria fosse composto da sudditi del Marchese del Monferrato, stanchi della sua oppressione. I nuovi cittadini, sostenuti da Milano e da altri Lombardi, decisero poi di nominare la città in onore di Papa Alessandro III. Le fonti a nostra disposizione indicano che la Lega si occupò principalmente di difendere militarmente il sito della città e di fornire assistenza durante la sua costruzione, ma nell'economia della storia di Alessandria la Lega è anche la responsabile della sua elevazione a Civitas. Secondo Boso, attorno al 1175, Alessandro III elevò la città al grado di vescovato dietro richiesta dell'arcivescovo di Milano. Ciò è strettamente collegato al raggiungimento del grado di Civitas, ma anche al consolidamento territoriale della nuova città, grazie alla legittimazione derivatagli dal suo ruolo religioso. La determinazione con la quale Federico I si lanciò all'assedio di Alessandria fu sicuramente informata dai consigli dei suoi alleati locali, fra i quali spiccavano Pavia e il Marchese di Monferrato, incidentalmente i più minacciati dal nuovo centro di potere della Lega. Accanto a ciò non bisogna dimenticarsi il fatto che il nome di Alessandria colorava l'operazione di chiari significati ideologici, sia per l'impero, sia per la lega, e ancora, Federico percepiva la fondazione di una città come una sua prerogativa. Alessandra rappresentava pertanto l'usurpazione del suo potere. Questi tre fattori resero la questione alessandrina particolarmente spinosa, cosa ben evidente quando si considera come essa fosse spesso e volentieri trattata a parte durante le discussioni di pace, sia di Montebello nel 1175, Cremona avanzò infatti la proposta di concedere all'imperatore la distruzione della città, sia di Costanza nel 1183. Nel 1177 comunque la città si trova circondata dalla parte imperiale, Asti, Genova, Tortona, Pavia, il Monferrato e i del Bosco, gravitavano infatti attorno a Federico. Gli Alessandrini decisero quindi di giurare fedeltà al Monferrato, conferendogli numerosi privilegi e diritti e contemporaneamente aprendosi una via diplomatica verso l'impero. Nel 1180 un accordo simile, stavolta stipulato con il Del Bosco, portò definitivamente la città verso il favore del Barbarossa e a Norimberga, nel marzo 1183, le fu finalmente concesso lo status civitatis. Due erano però le condizioni. La città doveva essere formalmente rifondata e cambiare nome in Cesarea, appellativo che avrebbe mantenuto fino alla morte di Enrico VI nel 1198. A seguito di questi accordi, Cesarea risulterà nell'elenco della parte imperiale nei testi della Pace di Costanza. L'interesse della Lega nei confronti di Alessandria era basato sia sul suo significato di alleanza al papato e opposizione all'impero, sia a un'importanza strategica all'interno della regione. Se anche la città non difendeva la Valle del Po dalle incursioni provenienti dalla Germania, Riusciva comunque a giocare un ruolo rilevante nel controllo delle strade tra la Pianura Lombarda e Genova, soprattutto dopo che la regione era caduta nelle mani di Pavia e del Monferrato con la distruzione di Tortona. All'epoca dell'edificazione di Alessandria, tra il 1167 e il 1168, Pavia era comunque parte della Lega, mentre il Monferrato sarebbe stato obbligato a unirvisi nel 1172. La nuova città era quindi frutto della comunione di interessi fra una popolazione che cercava protezione e la Lega, interessata a destabilizzare i piani dei fedeli dell'imperatore, occupati a imporre il loro monopolio sulle vie di comunicazione verso Genova. Eh, quanto ho detto è tratto, come anche l'ultima volta, come l'ultimo video, da Raccagni, eh, The Lombard League, eh, capitolo 4, eh, paragrafo 4. The Nova Civitas of Alessandria, pagine 113-118. È un libro che io vi consiglio ovviamente di leggere con un solo problema. Eh, costa 92 euro. <ride> Ciao a tutti.